E poi, ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. Eccoci eh, alla palestra di Fuzziapoli davanti a Koga, che abbiamo sconfitto Oggi andremo in, una... in un centro Pokémon, probabilmente, però eh, andremo anche alla, alla palestra di... Eh, Azzurropoli no eh, Zafferanopoli si sì. ehm. ehm. a ah, sconfiggere il capo palestra però per sconfiggere il capo palestra abbiamo bisogno eh, di un Pokémon livello 40... 45 allora provo a ora provo ad allenarli ehm con gli allenatori che avevo lasciato solo che nessuno si evolve cioè si evolve, ma si rivela fino al 45 e allora do una caramella rara a quello che hai a 44, cioè ciompe qua mi incuriosisco e dico non è che sta davvero la zona fa fare qui ma io non la trovo non... Non, non, non so proprio dov'è E se, se c'è Non lo so Io Per ora uh, Dalla palestra di, di Kobia Per me è tutto in blind Questo let's play Non so nulla A parte vabbè le, le, soli, le solite cose Di Pokémon rosso E Pokémon blu E Pokémon verde e foglie E Pokémon rosso fuoco Solo quelle, le cose uguali che, che sono rimaste da un gioco all'altro le, le conosco poi mi compro un sacco di. un sacco, ne compro 5 di ogni cosa molto utile perché ci sarà molto utile in questo.. In questo in questa palestra che comunque anche essendo dopo Koga cioè la, la sesta capopalestra è Sabrina come avevo scritto sul, sul titolo è molto forte e come vedrete vedrete poi quando, come mi lascerà dopo la battaglia Avicoltore un nuovo tipo di Pokémon che ha solo tipi volanti. E ha solo un Pokémon, cioè Pidgeot. L'evoluzione finale è di Pidgey. Di One Shot con uh, el Electro Zap. Pisi Pisi. per il resto era tutto identico al normale ho sconfitto molti allenatori poi sono sono, sono tutti morti i miei pokémon allora ho deciso di dare una caramella rara a Chomper questo vorrà dire che non sono abbastanza forte, non sarò abbastanza forte per la, la Uh, palestra visto che ho solo un pokemon di livello 45 però boh lo vedremo Ora consegno le caramelle alle mie Pokémon. La caramella Vitalità che aumenta il PS. La caramella ra Rapidità che aumenta la velocità. La caramella Intuito che aumenta la difesa. La caramella Rara che aumenta il livello. Beh ora possiamo andare a zafferanopoli, per favore. Come vedete Zafferano a Napoli, come prima, è molto abitata ora anche se ha tipo 10 abitanti, 15 abitanti ma fa niente e ora la palestra principale è aperta è bellissima questa palestra e aspirante campione bla bla bla bla bla 45 livelli 45 superiori e ce li abbiamo cioè c'è per punto <ride> bene in questa palestra ci sono dei teletrasporti i teletrasporti portano teletrasportano da un'altra parte della palestra e è solo un percorso manda alla palestra cioè le, alla piattaforma di Sabrina e bisogna cercarlo e mo era, era molto più difficile nel primo gioco in Pokémon Ross rispetto a questo gioco perché in questo gioco ci sono tre tre eh, Teletrasporti e la maggior parte li porta indietro. Non è... Mentre in Pokémon rosso potevi, potevi eh, andare, potevi andare dai teletrasporti giusti senza avere nessun problema. Sensitivo nuovo tipo di allenatore. per fortuna abbiamo un Bowser che ha nero full circle. Bowser SL44 impara protezione, per fortuna, finalmente. Lo metto al posto di breccia perché non, non mi interessa breccia. E finalmente abbiamo protezione, che è la prima mossa stab che mi terrò più stretta. è una mossa molto potente di tipo psico tra l'altro come viene spiegato come neuropulsare è una mossa molto potente di tipo buio non ha nessun altro effetto secondario semplicemente è una mossa potente Quando ti fidi le persone lasci e lasci aperta la porta senza chiudere la chiave, ecco cosa succede. Credo che i sensitivi non ci fossero nell'altra palestra. Uh, mi ricordo soltanto medium e fantallenatori. I fantallenatori sono in quasi tutte le palestre. Tranne le prime in cui... le prime due. No, le prime tre. Sì, poi nella quarta c'è la fanta Ecco, e anche in questa c'è la fanta Jinse è di tipo psico e ghiaccio. Eeeh... basta. <ride> Solo no, mi sto chiedendo cosa siano quei cosi lì sui fianchi che, che ha, così cosi appuntiti. Beh comunque Jinse ha questa mossa che fa addormentare purtroppo. Eh, Adormentare vuol dire non poter attaccare. Ecco, mi ha fatto la, una mozza psichico. Ecco, è questa. Mi prego, dai Quando il gioco si fa duro i due iniziano a giocare, ecco, ecco, ecco voi il secondo della squadra, Eevee, perché l'ho messo nel secondo perché uh, ha morso, quindi è, for è forte contro i, i tipi psico però non tanto. Ecco la prima medium di questa palestra. Credo che ce ne siano due, poi due sensitivi e due fantasmagorici, quindi sei. Ma non lo so, non me lo ricordo. In questa palestra non sono mai tornato al centro Pokémon perché quindi sarei perso nella strada quindi um, quindi ho, ho portato molti per questo ho portato molti oggetti curativi così non sarei dovuto tornare al centro Pokémon se la solita allenatrice con tre Hunter Due Hunter beh. Almeno Originalità Hunter fa male Sì E abbiamo vinto dove andare? Andiamo a sinistra. Il ci porta indietro. Qui non c'era nessuna stanza senza allenatori. Ecco qui abbiamo capito che tutti i tre dei trasporti portano a quella stanza, tranne questo. lì stava un altro medium è un fantallionato chiedo che i sensitivi non ce ne siano femmine visto che ci sono delle medium non lo so non ce ne sono di femmine in questo palestra e medium maschi sicuro non ce ne sono visto che loro stanno solo l'attore Pokémon è qui la, il set di mosse di uh, Bowser sta diventando tutto blu ora che c'è protezione che non ha nessun colore uso protezione e lui mi farà di sicuro psichico sicuro eh. a quanto pare sa solo quella mossa e probabilmente lui sta pensando alla stessa cosa di me il fantallenatore sta pensando la stessa cosa di me perché io sto facendo solo un sorta labbra. Ovviamente, come sempre. Sempre gli stessi Pokémon. Avete due Pokémon e li avete pure uguali. questa battaglia l'ho tagliata perché ha iniziato a laggare il gioco quindi ho dovuto uh, smettere di registrare comunque era praticamente finito ho fatto neopulsar fine, sconfitto e poi ho anche dovuto chiudere il software per altri motivi uh, non vi so dire Eh, probabilmente questo ha tre Haunter e un Gengar. Ma... Un... Ha tre Pokémon, però ha tre Haunter e un Gengar. Sì, comunque, no, non ce l'ha un Gengar. Di sicuro, visto che non li abbiamo ancora mai visti. Oh no, non ha più energie. Che peccato! Oh bene, un altro. Ah, sono originale perché faccio la linguaccia. L'ha fatto pure quello prima, oh no! Sei originale perché sei morto. Premi originalità. Eh ma pure quello di prima è morto. Vabbè. Oh, no, non sei originale. Ciao Wanted 3.0, che vuol dire? Oh no! La solita mossa che hanno fatto tutti e tre prima di morire! <ride> Congratulazioni Medium! Hai, hai allenato bene quei Ganger. G Ganger! Ganger! Um, hai allenato bene quei Hunter! <ride> ecco perché mi è venuto Ganger. Gengar più ampia. Non create la ship, se no vi odio. Alessandra sono un Pokémon ed è hitno. Wow! Chissà che mostro sarà. Muori hitno. Ah già è livello 41 quindi è piuttosto Un Maybe Ah la stessa mossa che hanno usato gli Ante Ma mi morirà Bowser e un steroidi Credo che abbiamo sconfitto tutti gli allenatori di qui. Eeeh, finalmente! Ciao Sabrina, sei molto diversa da come ti immaginavo nel primo gioco, però vabbè. Perché io ho giocato solo a Pokémon Rosso, di Pokémon Rosso Fuoco ho visto solo la Resplate. Eccoti, sapevo che sei, sei arrivato. Io da bambino avevo poteri sovrannaturali, Tutto è iniziato quando ho imparato a piegare i cucchiai con pensieri. Wood, non mi piace lottare, ma se proprio desideri, ti mostrerò i miei poteri. È illegale in una, in una lotta Pokémon, soprattutto se sei un capo palestra. Allora, la mia strategia per, questo, per questa lotta è usare Bowser e Eevee alla fine. <coughs> Così mi uccidono prima i Pokémon più deboli. Non è che prima sconfigo tre Pokémon dei suoi quattro. E poi gli ultimi li sconfiggo con Dodrio. Tipo se il è in grado di, di fare solo qualche danno e non sconfiggere nessuno Poi uso Flareon che ne può sconfiggere uno eccetera eccetera eccetera Ma quando non arriva Bowser che, è, eh, che poi gli rimarrà soltanto un, un Pokémon con un po' di danno che, E lui però potrebbe da solo sconfiggere anche due Pokémon se volesse però non vuole, quindi lo, lo, li facciamo sconfiggere i pokemon morti, tecnicamente. Credo che Flareon poi sia, sia morto per il contraccolpo. Slowbro Vai Chomper contro su di te Chomper è super efficace contro Slowbro perché Slowbro è acqua psico. Quindi dai slowbro. Dai slow. No! di tipo ghiaccio, credo che um, foglia sia super efficace cioè foglia erba sia super efficace con ghiaccio, contro ghiaccio perché ghiaccio, il ghiaccio può essere rotto dalle radici delle piante se, viene se una pianta nasce sopra il ghiaccio forse o forse è solo per roccia e terra Non lo sapremo mai. L'unico debole che c'è rimasto. Anche se Chomper non era tanto debole, l'ho usato solo perché era super efficace. contro il Knopf, è al reperto. L'unico debole psichico. E muore. Bravo al ah, reperto. Bella figura mi fai fare con il capo palestra. Bene, è il tuo turno, vi IV... Pause. Perché ho usato ivi? Vabbè... Intanto probabilmente me lo cambierò, eh appunto. Dai, deve morire prima. E non Bowser. Niente. Addio, Bowser. Morirei presto. Ma ah, tanto, io so il finale, non muore. <ride> Che poi secondo me non lo usa Shins Psichico <ride> Cioè guarda che, che cosa fa secondo me è, Sab è Sabrina che fa psichico Ciao Dynamo kits! Bene! Uccidiamo Jeans con uno sdoppiatore che sa fare solo lui. Ehi, c'è pure flare, ma... Alla Kazama, alleluia! Un po' un diverso da tutti gli altri. Goodbye, Dynamite eh, ma che sei stupido ora ti mai solo qualche hp e poi muore tutto ma c'è ancora Bowser. allora qui ho pensato ma scusa il revitalizzante da solo no, 70 di, di pb quanto danno fa psichico? di sicuro più di 70 quindi, se continuo a fare protezione sperando che a un certo punto non faccia psichico, sembra una strategia un po' stupida. Allora, faccio subito il nero pulsar e mi rimane a 1 HP e vinco la battaglia. Come prova della tua vittoria ti conferisco la medaglia Palude. Ora i Pokémon sopra i livelli 70 ti ascolteranno. Vabbè, eh, bla bla. bla. Anche, prendi anche questa, anti. calmamente. Non mi piace. Calmamente il Pokémon che usa questa mozza si concentra aumentando il proprio attacco speciale e la propria difesa speciale I poteri paranormali non sono poteri speciali riservati a pochi fortunati Tutti li hanno, solo che non, non se ne rendono conto Beh, io posso accarezzare il mio ID anche se sta sopra la mia testa o sopra la mia spalla No, lo costringo a spostare... Ecco, questo è il mio potere paranormale. Riesco a sprecare la, le la lampon per Ivi. Così è più felice. Bravo Ivi. Bene, ora dove andiamo? Lo vedremo presto. Ivi non può fare solo... Cioè, non può fare solo il canuvi, sì? uh, Ora. Perché non si può fare qui. Quindi si fa... Si usa il secondo teletrasporto Che nella, nella, nella prima gene non c'era Che ti porta all'inizio Ma non c'era veramente Ok dove andiamo? Ma certo dove è iniziato tutto Qua si vede la porta Sul B. Piumveropoli, Biancavilla Villa. se non ve lo ricordate nella scorsa parte abbiamo, abbiamo sbloccato scivolacqua che ci permette di, di scivolare nell'acqua e quindi attraversare il mare di Biancavilla non posso